Eh, il Vaticano influisce pesantemente sulla vita eh, sia dei cittadini che dello Stato italiano e tutto questo è dovuto essenzialmente eh, a origine nel, nel concordato eh, tra Stato e Chiesa che nasce originariamente nel 1929 da parte del regime fascista che chiudeva in questa maniera la cosiddetta questione romana ma che poi è stato introdotto nell'articolo 7 della Costituzione e quindi è stato in qualche misura perpetuato anche in un regime democratico come quello che abbiamo avuto e che abbiamo nel dopoguerra e poi è stato ancora rinnovato nel 1984 e quindi è questo, è questo il collo, diciamo, il punto in cui si può esercitare anche attraverso le istituzioni l'influenza della Chiesa, direi della Chiesa di potere sulla società italiana.